Ciao a tutti, mi hanno dato da provare un nuovo tipo di paglione, lo vedete, è un paglione costruito per ora artigianalmente, con un interno in materiale plastico, e devo dire che si comporta in modo egregio, diciamo che è ancora un prototipo, però diciamo lascia ben sperare per eh, un utilizzo futuro. Eh, L'abbiamo provato qua in palestra per un po' di tempo e eh, a quanto pare perlomeno questo qua dura tantissimo e le frecce si estraggono con molta facilità anche per quanto riguarda il compound. Eh, non si rovina, è protetto diciamo, da questa mh, parte eh, sintetica che i fori si richiudono, è eh, da molto che lo stiamo usando e non, non ci ha dato ancora nessun tipo di problema. Diciamo dobbiamo aspettare eh, il, il prodotto definitivo, ma è un'anteprima che vi, vi propongo e poi ne, eventualmente lo rivedremo, lo rivedremo meglio. Intanto vediamo qualche tiro a 5 metri e vediamo come come effettivamente si compone. Vediamo come si estragono, praticamente con le dita si tolgono. Qui vedete che sono penetrate, pochissimo sì, sono penetrate così e non è niente male, per ora non è niente male. Prossimamente una recensione più completa.